E bella a tutti ragazzi e ragazzi Io sono Winner e oggi siamo in un nuovo video del canale Non tutto nuovo da niente Oggi vi porterò un breve tutorial Su come editare velocemente un video su Premiere Pro Allora Premiere Pro partendo subito dalle basi è un programma di DOB Altamente professionale come video editor Viene usato in molte aziende di cinematografiche Io ora vi vorrei far vedere un attimo Le basi su come Usarlo per editare i vostri video Allora partendo subito Io ho la versione 2015 Però nella 2017 stiamo all'incirca la stessa cosa Voi basta e fate Nuovo progetto Mettete che ne so Io metto tutorial questo sarà il nome del file Che poi si salverà sul vostro computer Io ora la cartella Ho questa Voi poi selezionate la vostra cartella preferita Qui lasciate tutto com'è E fate ok Allora Ora vi si aprirà questa schermata Per ora è vuota Per importare i file Voi basta che andate Sulla cartella dove avete i file A me per esempio serve la mia intro Poi mi serve un altro coso video che è mm. questo ecco e già una parte del video è fatta ora me l'avrà messa da qua per spostarle sulla timeline le prendo clicco col tasto sinistro trascino e le rilascio qua sulla timeline allo stesso modo prendo l'altra key la lascio e Ora la ricontrollo per vedere se viene bene Allora, già l'ho controllata prima ed è venuta bene Solo che ci stanno alcuni errori che ora vi farò vedere come sistemare Allora, se non sbaglio in circa Con questo vi spostate sulla timeline e qui decide, decidete il punto Ecco, qua Ok, diciamo all'incirca qua io qui ci vorrei mettere una transizione che vada da Cinema 4D a Photoshop Mi sono dimenticato di metterla prima Quindi prendo lo strumento taglierina Qui, oppure tramite la C Vado su questo Tenendo premuto shift mi seleziona tutte le clip su... in questo punto Aumento zoom che può essere utile Da qua Mi ha perso la taglierina, bene da qui clicco shift E tasto sinistro Poi premo V Per mettere lo strumento seleziona Come vedete mi avrà creato Questo taglio Ora Io questo volendo lo posso spostare Cancellare Quando fate diversi tagli Mettiamo per esempio Qui, qui, qui E cancellate un file Se per esempio vi siete sbagliati Basta premere ctrl z per tornare o anche qui, dai dai, se avete sbagliato CTRL Z, CTRL Z CTRL Z Mi sembra che tiene in memoria un massimo di 50 azioni Ma non ne sono sicuro Io comunque, quando noto che faccio un errore Torno immediatamente indietro Ora, da qui devo aggiungere una piccola transizione Anche se è sbagliato Ok Ok, questo è il punto giusto allora, Premiere Pro comunque, essendo molto buono, offre moltissimi tipi di effetto. Io ora vado su Effetti, Transizioni Video, e qui io credo una dissolvenza, ci sarebbe benissimo. Dissolvenza incrociata, la prendo, la trascino e la metto. Allora, guardate qui l'effetto, che non viene, bene. Ok questa Comunque vedete che mi ha messo una transizione molto bella Allora Con spazio io riavvio la riproduzione Ci sta Ora poi avevo notato che qui alla fine mi dava problemi con l'audio Infatti Eh questo infatti non mi cala perfettamente Allora per questi casi basta andare alla fine del video Selezionare il video Qui vi apparirà questa schermata Andate su controllo effetti Effetti audio E il livello A me serve un marker Questo però devo mandare a 0 da qua E all'incirca Qua Mi serve che sia 0 Quindi Perfetto Ora Di solito andrebbe ricontrollato il video Però E comunque Questa è una speed art Non è che c'ha bisogno di tanti controlli poi se volete sapere come faccio a fare tutti questi effetti E come riesco a editare prima la speed art facendola ballare così è tramite After Effects Ditemelo sotto nei commenti se volete che vi porto un altro tutorial Ok il video ci sta Da qui è tutto pronto Vado su file Esporta Serve per esportare il video velocemente A me serve... Questo è il formato che uso di solito, quindi H264 che è quello standard per tv, computer, praticamente per tutto. metto qui, video editare dentro questo banner. Banner. Faccio salva. Allora qui controllate sempre che sia attivato esporta video, esporta audio allora, Alcune volte mi è successo che questo era disattivato e quindi tutto il video è andato perso Ora qui effetti lasciate com'è, audio lasciate com'è, multipixel, sottotitoli, pubblicazioni qui non toccate niente Solo su video, controllate per esempio larghezza, altezza per modificare, basta spuntate e la modificate la frequenza fotogrammi è 30 30 60 allora 60 sono video molto veloci però questo anche 30 fps va più che bene tutto il resto lasciate com'è solo qui il bitrate di destinazione bitrate massimo in pratica questi sono i decoder che poi servono per decifrarli tramite video in realtà youtube non ne usa tanto quindi anche a 5 solo si abbassa un po' facciamo questo a 7 anche se a 4 sarebbe perfetto allora come avete visto qui sotto si è abbassato il numero perché diminuendo il bitrate diminuisce anche la dimensione finale qui infatti vi dice una stima della dimensione del file che dovrebbe venire allora maggiore la dimensione più tempo ci metterà a caricarlo e molto probabilmente non ce la farà a caricarlo se invece si riduce la dimensione, ma si riduce troppo il bitrate, il video verrà sgranato, con tanto rumore di sottofondo, verrà molto male, quindi bisogna sempre cercare di apportare giusta qualità di dimensione con il bitrate adatto. Noi da qui premiamo e sporta, tutorial si è concluso, spero che vi sia stato utile. Da winner è tutto per oggi, bella per me, bella per voi, bella per tutti. Ciao al prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al canale, commentare sotto se volete altri tutorial. Se eventualmente in futuro vorreste video di differenti commentatemi sempre sotto, iscrivetevi se non l'avete già fatto, lasciate like, condividete con tutti, passate sulla pagina Facebook e Instagram che trovate in descrizione. Ciao e al prossimo video, bella ragazzi!